Vi uh, presento uh, Sites in VR, virtual reality app uh, for Android and uh, iOS, dal sito http: punti, slash, slash, uh, slash 2297 slash uh, Sites. Uh, di Netta in eh, Netta VR Slash. Sono Laura Antichi e eh, vi presento questa esplorazione dei luoghi in uh, virtual tour. Eh, eh, sarà possibile visitare, il, eh, visitare del, eh, dei posti. In Turchia, Egitto, eh, Arabia Saudita, Siria, Marocco, Kuwait, Yemen, Macedonia, Olanda, Belgio e eh, Francia. L'applicazione è molto utile perché serve per visualizzare in 3D ambienti di studio per anticipare ad esempio la visione di alcuni luoghi che eh, si andranno a vedere in un viaggio di istruzione ed è mh, molto eh, utile nel momento operatorio della progettazione ma anche nel momento ristrutturativo di un EAS quando si ripercorre un, un itinerario che si è eh, affrontato. Una volta che si è scaricata l'applicazione, si apre Site in VR e um, abbiamo bisogno di uh, utilizzare per uh, l'applicazione un uh, uh, visore. In questo caso io userò Cardboard. Ok. Ho Inserito infatti il mio smartphone nella cardboard e ho la possibilità di eh, un'esplorazione delle country, delle city per eh, argomenti, ad esempio le moschee, le tombe, i palazzi, eh, musei, eh, eccetera, eccetera, i castelli, le eh, torri e così via. Vediamo, oh, tower esempio: eccomi, eh, mi dà eh, di. Le, tower, e, uh, le torri nei uh, diversi luoghi, andiamo a vedere la tour Eiffel e eh, qui ho diverse, la possibilità di diverse eh, visualizzazioni. Parto da Garden 1 e inizio la mia esplorazione come vedete, in 3D del, del luogo, muovendomi con la Cardboard. Poi posso, mh, sempre col visualizzatore, tornare indietro e mh, eh, vedere, e vedere eh, successive visualizzazioni in uh, 3D ecco, mi sembra che questa applicazione possa essere ottima arrivederci